bomba, eh, eh, come, come spiegare tutto quello che abbiamo sentito a eh, un comune mortale che non sa nulla di, <ride> di, di osina e eccetera. Allora intanto um, di cosa quando parliamo di carne rossa comunicazione per la salute, di che comunicazione stiamo parlando? perché eh, la stessa notizia avrebbe potuto essere una notizia caratterizzata da informazioni per la promozione della salute e quindi quanta carne rossa mangiare, livelli consigliati eccetera avrebbe potuto essere una notizia per la prevenzione della, della salute, degli, degli stili di vita non corretti ma invece cos'è stata? È stata al 100% una notizia caratterizzata dal rischio, quindi rientra pienamente nella cosiddetta comunicazione del rischio. Cosa c'è da dire subito? C'è da dire che quando si parla di cibo, soprattutto gli italiani, eh, quando si, si dà una notizia sul rischio che ha a che fare con quello che mangiamo, entrano in gioco tutta una serie di meccanismi che hanno a che fare, poi sulla carne in particolare, che hanno a che fare con eh, le scelte giornaliere delle persone, con eh, stili di vita eh, consolidati e con tradizioni e tutto ciò ovviamente cosa fa scaturire? Fa scaturire un'emotività, una reazione di pancia a qualsiasi notizia che è ingovernabile. Cosa succede però rispetto a questa notizia della, delle carni rosse? Che la bomba l'ha fatta scoppiare l'OMS, non sempre, vedremo poi il ciclo delle notizie, non sempre la fonte della notizia è facilmente riconoscibile nell'autorità e quindi eh, i giorni successivi a questa breaking news era molto buffo vedere come persone che fino al giorno prima la sigla OMS non sapevano che cosa potesse significare, dicessero sui social network l'ha detto l'OMS, l'ha detto l'OMS era un eh, refrain che ha accompagnato una settimana e eh no, l'ha detto l'OMS, non l'ho detto io, quindi anche questa componente ha fatto sì che eh, la comunicazione fosse in qualche modo sporcata da, eh, da delle reazioni emotive. Tanto è vero che vi riporto questo tweet che, che mi ha fatto sorridere, ma che è vero, non credete all'OMS quando dice che bisogna vaccinarsi e fare educazione sessuale, ma ne credete se dice che la carne fa male. Questo era uno dei tweet comparsi. Dicevo comunicare il rischio, che cosa vuol dire per un pubblico comune, un pubblico generalista? Vuol dire che eh, bisogna interpretare numeri e dati bisogna <ride> interpretare i termini bisogna considerare la percezione del rischio di, di, di ognuno di noi che non è eh, quasi mai eh, da, data da un meccanismo causa-effetto tutto quello che diceva Jelly prima in qualche modo bisogna eh, Luisella scusami <ride> bisogna tradurlo per una persona normale, cioè sì. se io decido di far passare questa notizia ovviamente non posso far vedere i grafici che ci ha fatto vedere Gelli ad un pubblico di esperti o segni esperti, ma questi numeri li devo interpretare, questi dati li devo spiegare e soprattutto i termini. Voi pensate per una persona comune cosa vuol dire? È probabilmente cancerogeno, già solo il termine cancerogeno è un termine che, eh, ritorniamo all'emotività, alla pancia si porta dietro tutto uno spettro di eh, possibilità nefaste. Il certo probabile possibile non è così automatico che il pubblico lettore capisca che cosa vuol dire, quindi io devo spiegare che cosa vuol dire una un rischio certo, un rischio probabile, un rischio possibile, in qualche modo, con un'immagine, poi vi farò vedere, qualcuno ha cercato di farlo. Guardate, questo è un test, lo leggiamo insieme o ve lo leggete per? Cibo A, mangiando una porzione giornaliera di 50 grammi per tutta la vita, la probabilità di ammalarsi nel corso della vita si incrementa dell'1,08%. Cibo B, se non lo mangiate mai, la probabilità che vi venga il cancro è del 6%. Se ne mangiate 50 grammi tutti i giorni della vostra vita, la probabilità passa al 7%. Cibo C, se ne mangiato ogni giorno 50 grammi, aumenta il rischio relativo di cancro del 18%. Cibo D causa un cancro abbastanza raro prima dei 40 anni. Dai 50 comincia a manifestarsi e raggiunge il suo picco a 70 anni. Circa un italiano su 14 ne viene colpito entro gli 84 anni di età. Cibo E è responsabile di 37.000 morti l'anno. È il tumore più frequente in Italia con il 14% seguito da quello alla mammella e quello alla prostata. A qualcuno viene in mente qualcosa rispetto a questi cibi? È sempre lo stesso. Sì, è sempre lo stesso. Parliamo del cancro al colon, parliamo dei dati che ha detto geni prima, se vedete le percentuali sono quelle. Ma se io sottopongo questo test a una persona che è di rischio assoluto, di rischio relativo, di probabilità e, e cancerogenità mi dico, prova attenta, è stato fatto il test, di dire, ma magari quello dei 70 anni, se ho trentenne, se dovessi scegliere. Quindi non è così, eh, questo è un esempio per far capire come i numeri non sono così scontati da interpretare. Cosa succede però? Succede che questa notizia viene eh, eh, divulgata in un momento storico in cui la, eh, la parte del padrone rispetto alla comunicazione fa il web, e lo fanno soprattutto i social network e cosa succede? Che nella maggior parte dei casi quando si parla di notizie, eh, pensate anche ai vaccini, di notizie scientifiche, di notizie che hanno a che fare con dati epidemiologici eh, e, e basi di scienza, succede questa cosa qui che o eh, la notizia viene divulgata creando disinformazione o allarmismo o entrambi aggiungerei anche controinformazione che è una terza possibilità, sui vaccini per esempio è stata più forte questa parte della controinformazione ma anche sulle carni rosse non si è scherzato. Questo è il ciclo della notizia così come dovrebbe essere, allora la IARC, eh, agenzia all'interno dell'OMS fa pubblica questa notizia di questo studio, dove lo pubblica? Lo pubblica su una rivista scientifica che è The Lancet Oncology, dalla rivista scientifica un giornalista scientifico, un divulgatore scientifico, qua vi ho messo la foto di Bianucci perché se andate su Google e mettete giornalista scientifico vi esce Dianucci come primo. Eh, questo giornalista scientifico si appropria della notizia, la manta agli organi di stampa ai media generalisti, e i media generalisti, questo era fino a, prima dell'avvento dei social network e del web, e la notizia arriva al pubblico. Cosa succede ora? Succede che in mezzo a tutto questo processo no, non si colloca in un punto e proprio e fa parte a 360 gradi del processo della notizia e questo crea un cortocircuito pazzesco. Lo, la IARC pubblica la notizia Carni Rosse il sabato sera sul, sul sito dell'OMS dell la domenica notte e lunedì mattina succede il finimondo quindi questi passaggi di fatto vengono saltati interessa poco che è stata pubblicata Lancet oncology interessa quello che viene scritto poi su, sui siti e sui social network <ride> eh, vizi e virtù di, di, di questo media del perché è successo quello che è successo di fatto quello che io vi elenco qui nel caso Carni Rosse sono stati tutti vizi per quanto siano considerate virtù nella comunicazione. Perché vizi? Perché il 26 ottobre a mezzogiorno, a proprio l'ora eh, se si vanno a vedere le statistiche, a mezzogiorno del 26 ottobre del 2015 il web era intasato con la notizia della carne rossa. Non poteva entrare nessun altro tipo di notizia in quel momento, la notizia era quella. Cosa si scatenano? Si scatenano dibattiti, interazioni, ovvio ci piace il fatto che sia una comunicazione bottom up, lo diciamo sempre, ma in questo caso il fatto che il destinatario avesse voce in capitolo ha creato un disastro comunicativo, nel senso che le primissime notizie sono state notizie che avevano come caratteristica quella di essere, le vedremo più avanti, allarmismo puro, senza nessuna base scientifica. Cosa vuol dire buzz? Qualcuno parlava, tra l'altro proprio un giornalista scientifico, che l'affare Carni Rossa ha creato un buzz tossico, cioè è stata più tossica la comunicazione dell'eventualità di mangiarsi una bistecca. Ehm, più volte si è, si è ripetuto questo, il buzz è il chiacchiericcio, perché questo è quello che succede sui social network, si chiacchiera, però quando si chiacchiera di come dire, argomenti che non interessano la salute ci può stare benissimo, in questo caso il chiacchiericcio porta dei fraintendimenti. Pensate che nei primi tre giorni su Twitter c'erano 127.000 tweet relativi alla carne rossa al giorno. A un certo punto, al 5 gennaio, mi fa ridere questo, questo soggetto che dice visto che non ne parlate più immagino che la carne rossa faccia di nuovo bene. <ride> Vi eh, ho sottolineato anche comunicazione tra pari perché, eh, come sapete, tra tutte le teorie della comunicazione, la comunicazione più forte, quella più efficace, più vincente è la comunicazione interpersonale tra pari. Me l'ha detto, funziona più di mille altre fonti. In questo caso succede tantissimo, nei social network la comunicazione tra pari è, è la regola, quindi sì, sono dei network di amici, di conoscenze sociali, non solo magari di conoscenze, ma di gente che la pensa allo stesso modo. E pensate su un tema come la carne rossa, l'alimentazione, eh, quanto ha avuto potere il fatto di parlarsi tra pari. Facebook oggi è il circo, gente che fuma un pacchetto di sigarette al giorno e si interroga con le amiche in bacheca sulla carne rossa. <ride> um, Succede questa cosa e vi riporto, lo riporto sempre perché mi ha già sentito, se tirate che fa, Umberto Eco ma è il mio. Io mi arrabbiai molto quando qualcuno è diventato famoso questa sua, ehm, come dire, a, a, due mesi fa o tre mesi fa Umberto Eco eh, ti, eh, rilascia un'intervista dove dice io eh, sono totalmente contrario ai social network, i social network danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Prima parlavano solo al barco con un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e l'invasione degli imbecilli. Per ECO il web sarebbe un vero e proprio dramma perché promuoverebbe lo scemo del vellaggio detettore della verità. La struttura di internet, secondo ECO, favorirebbe infatti il proliferale di bufale. E così è stato. In questo caso, eh, ha ben ragione ECO, perché mentre il... Non, non sono d'accordo sul fatto dell'invasione degli imbecilli per la democrazia della comunicazione, ma su argomenti come la carne rossa, il, eh, il proliferare di bufale e la parola allo scemo del villaggio è stata veramente data al 100%. Come se ne è parlato? Allora, le, le tre, i tre filoni rispetto alla carne rossa sono stati questi. Eh, Informativo-razionale, cioè termini e modalità comunicative delle fonti scientifiche. Ma cosa succede? Succede un po', è come la presentazione di Gelli buttata su Facebook. Eh, eh, succede che le persone non la capiscono, eh, non Scusami probabilmente non la leggono proprio, <ride> Eh, ma succede anche che normalmente l'informazione scientifica, se voi fate delle prove su Google, eh, la fonte autorevole è sempre tra gli ultimi risultati, quindi anche se io avessi le capacità di lettura dei dati e dei numeri che dicevamo prima, se vado in internet faccio molta fatica a risalire a chi ha la parola per comunicarmi questo tema e quindi anche un problema di accessibilità, non solo di comprensione. Il secondo è, è lo stile sensazionalistico emotivo, eh, la fatta da padrone, vedremo poi delle immagini, quindi assolutamente colpire la pancia, l'emotività, e cosa succede? Il caratteristico di questo stile è che l'informazione scientifica era proprio lasciata all'angolo, regnava proprio quello che dicevo prima, no? quindi l'emozione, gli stili di vita, la tradizione, eh, la paura molto spesso. Ma ehm, il più interessante ed è quello che è successo nel caso Carmi Rosse è la bomba e poi la pacca sulla spalla, che a livello che, che nella comunicazione è la peggiore cosa che uno può fare. Quindi la bomba è innescata per sette giorni, e dopo questi sette giorni, no, ma non è proprio così. I primi giorni, questi sono alcuni dei titoli eh, nei giornali, apparsi poi sul web, la carne lavorata è cancerogena, ha detto l'OMS, rispetto a quella ha detto l'OMS, la guerra dell'OMS a salsicce e salumi provocano il cancro come le sigarette, carne e tumori, l'allarme dell'OMS crea panico, OMS, le carni rosse lavorate nella lista dei prodotti cancerogeni, più se ne mangia più aumenta il rischio di avere un tumore, eh, documento shock dell'OMS pensate per una persona appunto un comune lettore che non sa che cos'è l'OMS il documento shock, la carne rossa e il tumore disastro clamoroso a tavola questa è la Repubblica clamoroso a tavola alimentazione l'OMS la carne rossa favorisce il cancro come il fumolamento no, un titolo di questo tipo di nuovo se non, te, se non lo interpreti fa andare nel panico assoluto guardate cosa succede sette giorni dopo veramente solo sette giorni dopo l'OMS ha sbagliato l'organizzazione mondiale della sanità ha sbagliato la carne rossa non fa venire il cancro la carne rossa è cancerogena forse è una La parola di veterinario <ride> carne rossa virgola ora fa bene Capite come eh, il meccanismo che si innesca e che assolutamente annienta l'informazione. Succede anche questo, e questo in comunicazione potentissimo rispetto alle faide, alle prese di posizione: che su un tema, una breaking news, compare il testimonial noto, lo vogliamo, però lo vogliamo di tutte e due le parti e quindi vogliamo il buon Veronesi che dice io ve l'avevo detto adesso se esce questa cosa e Petrini di Slow Food la salsiccia di bra, compagnia bella che dice ma siete tutti pazzi no, la carne rossa con moderazione va bene e di nuovo confusione a chi devo credere, a Veronesi che però mi sembra uno anche con una faccia saggia eh? o a Petrini che è di Slow Food Ironia e sarcasmo no? è che per esempio si sono distinti moltissimo i social network, cioè su Facebook si è creato dibattito, disinformazione contro informazione, molto chiacchiericcio, molto esperienza personal storytelling, mia nonna mangiava, questo è successo su Facebook, su Twitter eh, l'80% è stato questo, cioè è proprio presa a ridere e così è durato a lungo questi sono alcuni esempi io ho il tentativo di passare alla sigaretta elettronica l'ho fatto varie volte ma vi avviso che non ho nessuna intenzione di provare a passare al salame elettronico eh, immagini del vedete come le pacchette di sigarette il porco uccide eccetera approccio comunicativo e che anche questo è interessante è la teoria del complotto esce sempre che cosa succede? che più o meno negli stessi giorni della notizia carne rossa passa un po' eh, così, un po' in campana la notizia che l'Unione Europea eh, legalizza passatemi il termine il consumo alimentare di insetti come così altri stati quindi l'Unione Europea finalmente accetta nei, negli alimenti prima carne rossa cancerogena, poi insetti da mangiare, questa è propaganda, questa è strategia questo stile qua del complotto ne abbiamo tantissimi esempi quindi di persone che dicono questa cosa della carne rossa è successa perché? così come in un altro senso, con un'altra interpretazione, il complotto rispetto alla fonte quindi più persone che hanno detto, l'OMS ha detto una falsità, quei dati lì sono dati che non sono veri, questa persona scordamaglia di Federa Alimentari io denuncio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la denuncio perché ciò che dice non ha basi scientifiche. Mm -hmm. uh, Concludendo, uno si chiede bene tutto questo, si ride e si capisce com'è un po' la situazione e che cosa si può fare. Rispetto a, a, alla comunicazione per la salute ci sono delle grandissime falle. La prima è questa, manca una filiera. Quella immagine che vi avevo fatto vedere: sarebbe bellissimo nel mondo ideale, dalla OMS si passa dalla rivista, al divulgatore scientifico, alla stampa, alla televisione. No, questo difficilmente succede ma se ognuno di questi soggetti avesse eh, come dire, una progettualità a monte sulle notizie le notizie verrebbero divulgate in un, in un modo più ordinato o comunque si parerebbero dei colpi manca senz'altro una cultura della comunicazione scientifica sui mezzi popolari succede anche che la comunità scientifica non c'è cioè, se voi pensate, il Ministero della Salute nel 2016 non è presente, per esempio, su Facebook. E questa è una mancanza enorme. Se voi pensate al Canada, all'America, tutte le grandi agenzie di salute, ci sono. La terza cosa, come parlare. Eh, come parlare, quindi capire che tutta una serie di termini possono essere fraintesi. Il plain language è il linguaggio, come dire, comune. E l'uso di infografiche, che però non possono essere queste infografiche. Conoscete questo? Lo conoscete? È nuovo. Un mese fa il Corriere della Sera dice «Confessiamolo, i dati spaventano, numeri, cifre, grafici sembrano avere su molti di noi un potere di intimidazione è vero. Eppure quelle tabelle sanno raccontare il mondo che viviamo, offrono angoli di visuale nuovi sulle nostre vite, spiegano ciò che ci interessa, ci emoziona, descrivono quello che appassiona e curiosisce. Nascoste dietro un volto freddo, fioriscono storie». Allora provate, io ho provato, probabilmente Luisella, Lidia e tanti dei presenti eh, riuscirebbero ad usarlo in un modo agevole. Io ho tentato di tirare fuori dei dati e delle infografiche da questo strumento e mi sono messa a piangere, nel senso che se questo vuole essere un aiuto a livello di accessibilità dei contenuti, non lo è, caro Corriere della Sera. <ride> eh, questo è un esempio invece in cui lo è. Potrebbe magari far inorridire qualcuno e dice oddio cos'è, che colori è, ma si capisce, questi schemi qua una persona li capisce o comunque li capisce più della maggior parte dell'altro tipo di informazioni, perché? Perché eh, le immagini tra l'altro sono proprio il vettore principale della comprensione rispetto a... Eh, questa è un po' lunga però ve la volevo leggere insieme. Eh, Tognotti è una, si occupa di cultura, storia della salute e dice «Aspettando che dopo l'allarme rosso sul potenziale cancerogeno di carni rosse lavorate ci tramortiscano con le annunciate sentenze sui rischi del caffè, tornerebbe utile un'altra operazione per non rinunciare a vivere temendo di morire» procedere ad una classificazione sul potenziale effetto confusiogeno-onsiogeno delle istituzioni scientifiche internazionali da cui tutti e non solo i più voraci consumatori di insaccati e carne rosse, si aspetterebbero che svolgessero al meglio il loro ruolo che è quello di valutare attentamente su una base scientifica fondata le sostanze gli alimenti e le attività che causano il cancro, dai pesticidi e raggiulì e di fornire se possibile la parola definitiva sui possibili rischi quello che è mancato in quest'ultimo rapporto che ha gettato il panico ovunque, mostrando la confusione, i limiti e l'inefficacia della comunicazione e dei risultati. Come orientarsi e difendersi dalla comunicazione scientifica pioggia? Basterebbe per cominciare che almeno le più importanti istituzioni scientifiche imparassero a comunicare il rischio, con linguaggio e modalità capaci di evitare confusione e panico. E io ho chiuso.